Come già accennato in precedenza, l'evento di apprendimento Produzione e Ricerca è tanto più efficace quanto più riesce a stimolare la curiosità e la motivazione dello studente. Proprio per questo fermarsi alla semplice richiesta di memorizzazione di dati o concetti non basta. Il docente deve cercare di trascinare gli studenti all'interno di ragionamenti coinvolgenti, insegnare loro a rielaborare le informazioni ed organizzarle in processi logici. La strada migliore da seguire è quella di un approccio che ricalchi il metodo scientifico. Quindi, partendo da una domanda, un problema o un progetto, bisogna far sì che gli studenti elaborino ipotesi, le sperimentino e raggiungano l'obiettivo finale, la soluzione. Vediamo assieme tre principi fondamentali che vengono in aiuto del docente quando deve formulare la domanda o il problema da porre alla classe. Primo punto, attivazione della conoscenza pregressa. È bene proporre sempre quesiti, problemi e progetti adeguati alla conoscenza della classe. Attività troppo semplici demotivano lo studente che finisce per non costruire conoscenze significative. Quesiti troppo complessi, allo stesso modo, frenano lo studente che rischia di perdersi lungo il percorso. Secondo punto, specificità della codifica. Scegliere problemi, progetti e quesiti che si avvicinano a situazioni concrete, il più possibile simili a quelle che lo studente potrebbe incontrare in futuro. In questo modo si agevole il recupero futuro di conoscenze pregresse. Terzo ed ultimo elemento di attenzione, elaborazione della conoscenza. I quesiti devono essere formulati in modo da attivare processi di rielaborazione. È importante calarli in uno scenario concreto per stimolare il ragionamento. Un esempio? Uh, anziché chiedere allo studente di studiare il funzionamento dei meccanismi di regolazione del calore nel corpo umano, è bene inquadrare una situazione concreta. Stai giocando a tennis, hai la faccia rossa e sei sudato. Come puoi spiegare questi fenomeni? Cosa puoi fare per ridurli? I quesiti di partenza possono essere inseriti all'interno di framework pedagogici che aiutano ad articolare lo sviluppo dell'attività. I più interessanti nel nostro caso sono sicuramente il problem-based learning, l'inquiry-based learning il project-based learning e il challenge-based learning. La differenza tra questi modelli consiste principalmente nell'input di partenza. Il problem-based learning parte da un problema di ordine pratico. La domanda di partenza sarà come fare per… L'inquiry-based learning si avvicina di più a un quesito di ricerca ed esplora una tematica a partire da un fenomeno. Quindi, perché succede che… Il project-based propone di lavorare su un progetto e prevede un prodotto finale tangibile. Si parte quindi da un progetta, costruisci. Il challenge-based lancia una sfida. Il docente suggerisce agli studenti una situazione che crea in loro un senso d'urgenza e cerca di coinvolgerli nella ricerca di soluzioni attuabili in contesti reali. A questo punto ci siamo resi conto di quanto sia importante il ruolo del docente in questo evento di apprendimento. Non si tratta di assegnare una domanda, ma il docente si trasforma in un vero e proprio facilitatore. Facilitare il processo di apprendimento vuol dire creare le condizioni affinché gli studenti possano raggiungere i risultati attesi. Queste condizioni non sono legate solo alla competenza del docente in termini di contenuti, ma anche alla sua attenzione nella gestione delle dinamiche d'aula. Da qui l'importanza di osservare sempre il lavoro degli studenti, per esempio organizzando momenti di revisione e feedback. Questo innanzitutto agevola un clima di scambio e fiducia in classe e contemporaneamente consente al docente di verificare l'efficacia del percorso che sta proponendo. Altra questione di fondamentale importanza è supportare gli studenti nel loro personale percorso di esplorazione dei contenuti. Spesso i problemi i progetti proposti dal docente non hanno soluzioni univoche, Ecco perché il docente che mostra un atteggiamento aperto è fondamentale per creare un clima di tolleranza prezioso in un contesto come quello della produzione ricerca che richiede di collaborare verso una soluzione. Possiamo concludere quindi sottolineando che è fondamentale che i docenti mettano in atto azioni che supportano le attitudini e i valori che vogliono trasmettere agli studenti.